nel mio canale, allora vi presento oggi il mio protagonista in assoluto. Allora, questo è un filato della Lise Angora Gold, è un filato da 100 grammi e, ed è 500 metri, quindi rende veramente tanto. Io, per, per realizzare il mio progetto, io ho, ho utilizzato tre gomitoli di questo filato. Allora, vi dico la sua composizione. E 75% acrilico, 20% lana e 5% lurex consiglia l'uncinetto dal 2 al 4 e ferri dal 3 al 6 questo filato l'ho acquistato da Giuseppe Coletti poi nel box informazioni sotto il video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coletti in modo che possiate andare a vedere nella sua pagina i filati eh di Giuseppe Coletti ehm Ok allora, comunque detto questo, adesso scatenate gli uncinetti e al lavoro! Ciao, un bacione a tutti! Per fare questo progetto, io prendo la circonferenza del mio collo. Io prendo diciamo la misura abbastanza larga perché a me piacciono molto le scollature eh, larghe comunque voi se volete prendete la, la circonferenza la misura la prendete più in alto io la prendo oh, qui comunque in base ai nostri centimetri noi eh, dobbiamo calcolare un multiplo di 2 catenelle allora io per la mia misura ho messo su 120 catenelle più 4 quindi voi prendete la vostra circonferenza mol, eh, e calcolate il multiplo di 2 catenelle fate le vostre catenelle e poi aggiungete 4 che eh, servono per formare gli angoli quindi le mie 120 catenelle io poi le metterò in questa maniera quindi farò 45 sul dietro 45 sul davanti e 15 per ogni spalla qui e qui aggiungerò una catenella delle 4 che ho aggiunto in più quindi una qui una qui una qui e una qui quindi questi sono gli aumenti ok adesso però purtroppo io ho registrato anzi <laughs> pensavo che stavo registrando e poi invece alla fine la mia videocamera non ha registrato e quindi vi farò un campione comunque è la stessa cosa solo che lo farò in piccolo quindi eh, la stessa cosa è la stessa lavorazione dovete solo capire come eh, come si fa il punto e come si fanno gli aumenti e poi eh, il lavoro è semplicissimo molto molto facile ok allora io per fare il campione metterò su 40 catenelle è solo un campione ok e quindi adesso prendo il filo e uncinetto e iniziamo a fare il campione come campione ho messo su 40 catenelle 40 più 4 quindi 4 catenelle in più servono per fare gli angoli adesso chiudo a cerchio ok con una maglia bassissima adesso voglio distribuire i punti in questa maniera quindi dato che questo è solo un campione farò 15 eh, maglie sul davanti 15 dietro e 5 sulle spalle quindi inizio con 3 catenelle vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta quindi in tutto faccio 15 maglie alte Qui, 2 3 4 5, 5 6, 6 8, 8 9, 9 10, 9 10 11, 12, 13, 14 e 15, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Nella sedicesima maglia vado nella sedicesima e faccio una maglia alta 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta. Adesso continuo il lavoro 5 maglie alte 1 2 3 prendo un po' di filo allora 3 4 e 5 nella stessa maglia faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così e quindi abbiamo fatto anche le spalle adesso vado nella maglia seguente e inizio a contare la prima maglia la seconda fino a lavorare 15 maglie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 quindi adesso abbiamo fatto o il davanti e il dietro che poi sono uguali andiamo nella sedicesima maglia facciamo una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e adesso lavoro le 5 maglie alte quindi 1 facciamo l'altra spalla, 2-3-4-5, e nella sesta maglia facciamo un aumento. Quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, e vado a chiudere. Qui nella terza catenella delle 15 maglie alte che abbiamo fatto, ecco, e questo è il nostro collo. Ora non viene una scollatura quadrata, ma viene rettangolare in questa maniera. Ok, adesso facciamo faccio una catenella rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa adesso dobbiamo lavorare tutte le maglie a maglia bassa quindi in ogni maglia alta lavoriamo una maglia bassa così qui siamo arrivati dove abbiamo le maglie alte una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta quindi entro nelle due catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle e rientro maglia bassa e continuo a lavorare le maglie alte così ecco Arrivati nell'altro angolo quindi entriamo nelle due catenelle, facciamo una maglia bassa 2 catenelle, rientro maglia bassa e vado avanti così. Quindi lavoro in ogni maglia alta una maglia bassa. Ostacco la registrazione perché voglio fare tutto il giro insieme a voi qui vado veloce perché la maglia bassa bene o male la sappiamo fare tutti allora sono arrivata all'angolo abbiamo le due catenelle entro faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa e continuo fino ad arrivare alla fine del giro così abbiamo ancora l'angolo quindi entriamo nelle due catenelle maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa e adesso vado a chiudere qui nella allora qui devo fare una maglia alta così e chiudo nella terza catenella iniziale nella terza scusate nella maglia nella catenella iniziale allora e questo è il nostro secondo giro così allora fate conto che io <coughs> scusate ho messo su 120 catenelle allora su 120 catenelle ho fatto 120 più 4 quindi io ho distribuito i miei punti in questa maniera quindi ho fatto 45 davanti 45 dietro 15 per ogni spalla, ok. <coughs> Quindi adesso dobbiamo lavorare. E man mano che andiamo avanti, dobbiamo aumentare sempre qui gli angoli. Allora, adesso che abbiamo finito la ma le maglie basse, vado nella maglia seguente. Quindi inizio qui: qui abbiamo l'angolo ok io inizio proprio qui in questa maglia faccio 3 catenelle e quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta adesso dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti quindi dobbiamo fare tutto il giro in questa maniera le 3 catenelle sono la prima maglia alta adesso vado nella maglia seguente quindi prendo il filo due volte sull'uncinetto vado qui nella maglia seguente qui abbiamo fatto le catenelle e qui la maglia seguente faccio una maglia alta in costa davanti così maglia seguente maglia alta maglia seguente due volte filo sull'uncinetto andiamo nella maglia seguente facciamo una maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta due volte il filo sull'uncinetto andiamo qui nella maglia seguente e facciamo una maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta due volte filo sull'uncinetto quindi vado nella maglia seguente qui abbiamo fatto la maglia alta avvicino, ancora un po allora qui abbiamo fatto la maglia alta adesso dobbiamo andare nella maglia seguente facciamo una maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta due volte filo sull'uncinetto quindi qui abbiamo fatto la maglia alta andiamo nella maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti così allora maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta due volte filo sull'uncinetto maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti qui andiamo nella maglia seguente facciamo una maglia alta e qui dove abbiamo la maglia alta abbiamo fatto qui la maglia alta 2 catenelle e una maglia alta quindi entro qui faccio una maglia alta doppia in costa davanti così e qui dove abbiamo la maglia bassa 2 catenelle e maglia bassa entro nelle due catenelle e faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così due volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta separata da due catenelle qui l'angolo quindi entro qui e faccio la maglia alta doppia così adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta due volte filo sull'uncinetto maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente facciamo una maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta, alta, alta, alta, maglia seguente maglia alta e qui ripetiamo quello che abbiamo fatto qui nell'angolo quindi due volte filo sull'uncinetto e qui dove abbiamo la maglia alta 2 catenelle e maglia alta qui nella prima maglia alta facciamo una maglia alta doppia in costa davanti 2 catenelle no scusate entro dentro le due catenelle faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta due volte filo sull'uncinetto e vado qui dove abbiamo la V, ecco in pratica chiamiamola V. Quindi, qua abbiamo fatto maglia alta 2 catenelle e maglia alta. Quindi, entro qui nella V e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Così maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente. Allora, abbiamo fatto maglia maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia un costo davanti. Maglia seguente, maglia alta. <coughs> maglia alta doppia nella maglia seguente. Maglia seguente, maglia alta. Così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro adesso abbiamo fatto la maglia alta quindi dobbiamo fare la maglia alta doppia e vado qui mi raccomando andate sotto la maglia bassa perché qui ricordate abbiamo fatto un giro tutta maglia bassa quindi quando prendete la maglia in costa prendetela qui e non qui in alto ok quindi abbiamo fatto la maglia alta in costa davanti maglia alta doppia adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta maglia alta doppia in costa davanti nella maglia seguente maglia alta maglia alta doppia maglia seguente maglia alta arrivo all'angolo quindi vado un pochino più veloce ok allora sono qui all'angolo vado nella prima maglia alta della v quindi faccio una maglia alta doppia in costa davanti entro nelle due catenelle faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta due volte filo sull'uncinetto vado qui nella seconda maglia e faccio una maglia alta in costa davanti maglia alta doppia scusate vado nella maglia seguente maglia alta maglia alta eh, maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia alta nella maglia seguente una maglia alta doppia qui dove abbiamo la v quindi entro nella prima maglia alta che separa le, uh, le due catenelle faccio una maglia alta doppia in costa e eh, una maglia alta nelle due catenelle 2 catenelle di separazione rientro maglia alta maglia alta doppia qui E vado a chiudere adesso qui nella terza catenella iniziale. Ok, e abbiamo completato il giro. E questo è il nostro lavoro. Adesso facciamo: dopo che abbiamo fatto le maglie alte, quindi maglie alte maglia alta doppia in costa davanti dobbiamo fare tutto un giro a maglia bassa quindi ho fatto una catenella rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia bassa dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni maglia maglia bassa maglia bassa maglia bassa così ok sono arrivato all'angolo quindi è ancora una maglia bassa entro qui dentro le due catenelle di separazione faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa così e vado avanti 1 2 7 entro nelle due catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa e vado avanti così ok quindi andiamo avanti per tutto il giro fatto il mio giro a maglia bassa quindi sono arrivata ho fatto l'ultima maglia bassa e adesso vado qui a chiudere nella catenella iniziale della prima maglia bassa ok e questo è così adesso dobbiamo iniziare a fare di nuovo le maglie alte quindi facciamo una maglia alta ehm, una maglia alta e poi una maglia alta in costa davanti allora iniziamo 3 catenelle 1 2 3 Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi le 3 catenelle. Come sempre, sostituiscono la prima maglia alta qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, e qui abbiamo una maglia alta. Quindi andiamo qui, adesso dobbiamo invertire i punti. Quindi, dove abbiamo la maglia alta, lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti, e dove abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, lavoriamo una maglia alta. alta allora, vado qui dove ho la mia maglia alta e lavoro una maglia alta in costa davanti. Qui ho la maglia alta in costa davanti, quindi lavoro una maglia alta. Qui ho la maglia alta, nella maglia seguente questa è una maglia alta, quindi lavoro una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo una maglia alta in costa davanti lavoriamo una maglia alta così maglia alta in costa davanti maglia alta maglia alta dove abbiamo la maglia alta in costa davanti Abbiamo la maglia alta, quindi lavoriamo una maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia. Scusate, dimentico sempre di dire maglia alta doppia. Quindi la maglia in costa davanti è lavorata sempre doppia, così almeno quando eh, diciamo quando sbaglio a dire la maglia alta in costa eh, sapete che è una maglia alta doppia. Allora, qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, e lavoro una maglia alta abbiamo la maglia alta e quindi lavoro una maglia alta doppia in costa davanti maglia alta, maglia alta maglia alta doppia in costa davanti maglia alta maglia alta in costa davanti maglia alta doppia in costa davanti qui facciamo una maglia alta Maglia alta doppia in costo davanti arrivo all'angolo qui abbiamo la maglia alta perché abbiamo la maglia alta in costa davanti quindi facciamo una maglia alta e qui dove abbiamo la v abbiamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta poi abbiamo fatto una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa quindi vado qui nella v e faccio una maglia alta doppia in costa davanti così vado nelle due catenelle entro faccio una maglia alta 2 catenelle di separazione rientro maglia alta maglia alta in costa davanti qui nella v quindi, questa è la v io entro qua e lavoro una maglia alta in costa davanti maglia alta doppia in costa davanti così qui abbiamo la maglia alta in costa davanti quindi lavoro una maglia alta così quindi ricordatevi che dovete invertire i punti dove abbiamo lavorato la maglia alta doppia in costa davanti lavoriamo una maglia alta e dove abbiamo lavorato una maglia alta lavoriamo una maglia alta, una maglia alta, una maglia alta doppia in costa davanti quindi qui siamo all'angolo facciamo una maglia alta doppia in costa davanti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 alta maglia alta doppia in costa maglia alta allora facciamo l'ultimo angolo insieme allora qui devo fare la maglia alta in costa davanti maglia alta maglia alta doppia maglia alta Un bel punto semplice semplice ma, ma veramente grazioso a me piace allora sono di nuovo qui all'angolo quindi vado qui nella prima maglia alta faccio una maglia alta doppia in costa davanti vado qui dove abbiamo la maglia bassa 2 catenelle una maglia bassa quindi entro nelle due catenelle e faccio una maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta, maglia alta doppia in costa davanti qui nella seconda maglia nella V per intenderci. Adesso facciamo una maglia alta perché dopo la maglia seguente una maglia alta in costa davanti e quindi noi qui facciamo una maglia alta, maglia alta doppia in costa davanti. maglia alta maglia alta doppia in costa davanti maglia alta maglia alta doppia in costa davanti maglia alta qui siamo di nuovo all'angolo nell'angolo quindi qui andiamo nella maglia alta che forma la v quindi maglia alta doppia in costa davanti qui abbiamo le due catenelle quindi facciamo una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e adesso qui un'altra maglia alta in costa davanti così adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale e quindi abbiamo finito anche questo giro e vi faccio vedere qui come vengono gli aumenti che c'è troppa luce non si vede benissimo Ok, adesso dobbiamo ripetere allora ogni volta che noi finiamo di fare il giro con le maglie alte dopo dobbiamo fare tutto un giro a maglia bassa quindi faccio una catenella Rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa. Maglia bassa. Arrivo all'angolo, vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare e, beh, e poi vi, um, potete andare avanti da sole. oppure no vi faccio rivedere di nuovo come iniziare il giro con, con le maglie alte ve lo faccio rivedere e poi se sì, andate avanti da sole perché il punto è facilissimo allora siamo arrivati qui dove abbiamo l'angolo faccio maglia bassa entro nelle due catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa ok e così vado avanti a lavorare tutte le maglie ricordatevi che qui nell'angolo dovete fare dovete lavorare una maglia bassa 2 catenelle una maglia bassa vado nell'altro angolo entro nelle due catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa e vado avanti così ok quindi facciamo tutto il giro in questa maniera dove il mio giro con le maglie basse quindi vado a chiudere nella prima catenella iniziale così allora qui abbiamo una maglia la maglia alta in costa davanti vedete questa questo rilievo la maglia alta in costa davanti quindi faccio 3 catenelle e quindi sulla prima maglia alta in costa davanti sulla prima maglia alta doppia in costa davanti abbiamo già una maglia alta perché le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia quindi vado qui nella maglia seguente faccio una maglia alta doppia in costa vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti quindi lavoriamo una maglia alta maglia alta doppia in costa davanti nella maglia alta, alta così arrivo all'angolo e vi faccio rivedere come lavorare l'angolo e poi ripeto, andata avanti da sole. Quindi qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, faccio la maglia alta. Qui abbiamo la maglia la maglia alta e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta. Maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta maglia alta doppia in costa davanti quindi qui siamo dove abbiamo l'angolo quindi qui abbiamo la maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi entro nella maglia alta nella prima e faccio una maglia alta doppia in costa davanti vado qui nelle due catenelle dove abbiamo fatto una maglia bassa 2 catenelle una maglia bassa entro nelle due catenelle faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta maglia alta doppia in costa davanti qui nella seconda maglia qui abbiamo la v quindi entro qua e faccio la maglia alta doppia in costa davanti qui abbiamo la maglia alta in costa davanti facciamo una maglia alta maglia alta alto doppia ancora davanti mi stavo confondendo scusate allora così ok ok quindi adesso andiamo avanti fino ad arrivare per chiudere qui fino ad arrivare sotto braccio che poi dobbiamo chiudere e formare lo spazio qui per le braccia Mm, quindi la ripeto, la lavorazione è molto molto semplice, ricordatevi che dovete eh, diciamo invertire i punti. Dove abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, dobbiamo fare la maglia alta e viceversa, dove abbiamo la maglia alta dobbiamo fare la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi andiamo avanti. Ricordatevi che dopo il giro delle maglie alte, dobbiamo fare un giro a maglia bassa. Ricordatevelo, ok. Quindi andiamo avanti fino ad arrivare, ehm, eh, come, come dire, sotto il braccio e poi chiudiamo per formare lo spazio qui per le braccia. Mi raccomando, man mano che andate avanti, provatelo. Ok, a dopo mettiamo che io sono arrivata alla mia misura. Allora, nella mia maglia, quella la maglia che sto lavorando, la mia, quell'originale, ecco. Io sono arrivata a 23 centimetri quindi sono arrivata a 23 centimetri e ho chiuso per quanto riguarda eh, qui nel sottobraccio e ho chiuso quando ho fatto il nel giro delle maglie basse quindi adesso io sto facendo il giro delle maglie basse arrivo al mio angolo quindi faccio le mie maglie basse e sono arrivata qui dove ho la maglia alta 2 catenelle e maglia alta quindi entro dentro qui devo fare ancora una maglia bassa entro dentro le due catenelle faccio una maglia bassa poi 1 2 3 4 5 6 catenelle 6 catenelle prendo l'altro angolo entro nelle due catenelle faccio una maglia bassa così e quindi qui abbiamo formato uh, l'apertura del braccio e vado avanti con le maglie basse fino ad arrivare qui dove abbiamo l'altro angolo e facciamo la stessa cosa arriviamo qui entriamo dentro le due catenelle facciamo una maglia bassa 6 catenelle e ci agganciamo qui nell'altro angolo e quindi chiudiamo e abbiamo questo diciamo questo risultato ecco così però lo facciamo insieme allora faccio le mie maglie basse arrivo qua e chiudiamo insieme altro all'angolo qui dove abbiamo gli aumenti quindi entro qui nelle due catenelle faccio una maglia bassa adesso 1 2 3 4 5 6 catenelle quindi prendo l'altro angolo ed entro così dal dritto e faccio una maglia bassa e continuo fino ad arrivare alla chiusura così e quindi ecco abbiamo abbiamo chiuso e abbiamo formato uh, per le braccia Adesso dobbiamo continuare a giro, quindi io nella mia maglia sto continuando eh, a giro. Ok, quindi adesso cosa dobbiamo fare? Iniziamo qua. Allora facciamo 3 catenelle: 1, 2 e 3. Siamo qui sulla maglia alta in costa davanti, questa è la maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo fatto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi vado nella maglia seguente e qui ho la maglia alta. E devo lavorare la maglia alta in costa davanti. Maglia alta doppia, maglia alta doppia, facciamo maglia alta e maglia alta giusto. Scusate ogni tanto, anch'io, eh, mi confondo un attimo. Allora vado avanti in questa maniera. Non stacco la registrazione. Arrivo dove abbiamo fatto le 6 catenelle. È molto facile perché sulle 6 catenelle. Dobbiamo lavorare 6 maglie alte, Quindi non dobbiamo fare niente di che, e poi dobbiamo riprendere lavorare le maglie alte eh, diciamo una maglia alta una maglia alta doppia in costa allora maglia alta doppia in costa maglia alta ah, allora alta allora sto arrivando dove abbiamo fatto le catenelle maglia alta maglia alta in costa ecco qui abbiamo le catenelle quindi adesso vado sulla prima e lavoro 1 2 3 4 5 6 e qui ora vado avanti quindi qui ho la maglia alta e faccio la maglia alta in costo davanti qui ho la maglia alta in costa in do, eh, maglia alta doppia in costa davanti faccio una maglia alta maglia alta in costa davanti e maglia alta ok quindi abbiamo fatto questo adesso andiamo avanti fate la stessa cosa dall'altra parte quindi qui lavorate le sei maglie alte ok poi fate il giro tutto maglia bassa e poi riprendiamo insieme ok quindi lavorate andate avanti ripeto qui dove abbiamo le 6 le 6 catenelle lavorate 6 maglie basse nor normali 6 maglie basse anche perché se eh, maglie alte anche perché qui non possiamo fare la maglia alta doppia ok quindi lavoriamo 6 maglie alte poi dopo che abbiamo completato il giro facciamo un giro tutta maglia bassa Dopodiché ci ritroviamo. Ho finito il giro delle maglie basse, quindi chiudo qui. Adesso dobbiamo iniziare le maglie alte. Allora, qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi qui abbiamo la maglia alta e qui la maglia alta in, uh, in costa davanti. Quindi iniziamo da qui facciamo la maglia alta doppia in costa davanti maglia alta maglia alta in costa davanti ora andiamo avanti lavoriamo le maglie così come le dobbiamo lavorare quindi qua dobbiamo lavorare la maglia alta qui dobbiamo lavorare la maglia alta doppia in costa davanti e arriviamo qui insieme ok dove abbiamo le sei maglie alte e le sei maglie alte quindi lavoriamo e arriviamo qua È arrivata qui dove abbiamo le maglie alte qui adesso dobbiamo saltare una maglia quindi qui abbiamo fatto una maglia alta doppia in costa davanti ora maglia alta maglia alta doppia in costa davanti alta maglia alta doppia in costa davanti e qui saltiamo l'ultima l'ultima maglia e andiamo qua e facciamo la maglia alta in costa davanti altrimenti poi i punti non, non corrispondono quindi eh, saltiamo una maglia che poi eh, non si vede non si nota assolutamente ok quindi adesso andiamo avanti e lavoriamo normalmente quindi lavoriamo le nostre maglie in questa maniera allora vado avanti e arrivo qui dove abbiamo le altre sei maglie alte dove abbiamo le altre sei maglie alte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 E adesso andiamo a chiudere qui dove abbiamo le 3 catenelle quindi nell'altro diciamo nell'altra parte dove abbiamo da questa parte intendo qui abbiamo fatto le 6 catenelle però i punti non erano giusti non corrispondevano quindi se abbiamo saltato una maglia voglio dire non fa caso non si nota assolutamente ok quindi adesso dovete andare avanti sempre a giro quindi adesso fate il giro tutta maglia bassa e poi ricominciate di nuovo il punto allora io mm, sono sincera vorrei fare un'altra lavorazione quando arrivo qui proprio qui diciamo un pochino sotto al seno diciamo più oh, vicino alla vita che sotto il seno e vorrei cambiare vorrei cambiare il punto vorrei fare un qualcosa eh, traforato allora io ho visto una foto su pinterest mi è piaciuta tanto infatti ho provato eh, a copiare il punto forse non sarà uguale il punto però eh, voglio dire questo mi piace tantissimo questo punto fatto così in questa maniera però poi a ah, eh, diciamo questa foto è le maniche arrivano eh, sotto leggermente sotto il gomito e poi da qui cambia punto quindi è una lavorazione, tutto eh, tipo così, in questa maniera. E la stessa cosa poi si riprende anche nelle maniche. Ora io provo a farlo. Eh, eh, se in caso non mi piace, andiamo avanti, eh, eh, eh, con questo punto. Comunque, io adesso voglio provare a fare a fare questo punto in questa maniera, quindi arrivo fino a, diciamo all'altezza della vita, e poi cambiamo il punto e facciamo in questa maniera, ok, allora andate avanti, prendete man mano che lavorate, prendete la vostra misura e arrivate fino a qui, dove um, all'altezza della vita allora io sono andata avanti e sono arrivata a 19 centimetri quindi sono arrivata all'altezza della mia vita ok in pratica alla cintura dei pantaloni ecco quindi adesso cambiamo punto allora facciamo un punto che è un multiplo di 16 catenelle allora adesso vado qui nella maglia maglie a qui seguente faccio una maglia bassa cerco di avvicinare e faccio 1 2 3 4 5 catenelle salto 1 2 3 nella quarta faccio una, una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa 1 2 3 4 5 salto 3 maglie nella quarta maglia bassa quindi andiamo avanti così per tutto il giro le 5 catenelle è una maglia bassa quindi salto 3 maglie nella quarta faccio una maglia bassa quindi sono arrivata alla fine faccio 2 catenelle e vado qui dove ho fatto la maglia bassa entro e faccio una maglia alta ecco quindi questo adesso io metto qui un marca punti e questo è il mio primo diciamo qui è dove finisco poi il giro allora adesso faccio 1 2 3 4 5 vado nell'arco seguente faccio una maglia bassa adesso vado qui nell'arco seguente e lavoro 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 vado nel foro seguente faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 vado nell'arco seguente qui nell'archetto faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 foro seguente maglia bassa e adesso vado nel foro seguente faccio sette maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 maglia bassa nell'arco seguente 1 2 3 4 5 vado qui nel foro seguente faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 foro seguente maglia bassa e adesso ripetiamo le sette maglie alte ok quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro arrivata alla fine del giro adesso faccio scusate un attimo allora faccio due catenelle e vado a chiudere qui dove abbiamo la maglia alta qui, qui abbiamo iniziato con una maglia alta dove abbiamo il marcapunti. ponti faccio una maglia alta per chiudere il giro così adesso faccio 1 2 3 4 5 catenelle e vado qui nell'archetto quindi tolgo il mio marco punti e lo metto qua quindi abbiamo fatto 5 catenelle maglia bassa adesso andiamo qui dove abbiamo le sette maglie alte quindi lavoriamo sette maglie alte separate da una catenella 2 ora 2 3 4 Comincia ad essere pesante il lavoro adesso 6 e 7 quindi 2 4 6 7 andiamo qui nell'arco nell dopo le maglie alte andiamo nel primo arco e facciamo una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle andiamo nell'archetto seguente facciamo una maglia bassa adesso iniziamo di nuovo le sette maglie alte separate da una catenella ok quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro catenella maglia alta maglia bassa qui nel primo archetto poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, maglia bassa nell'archetto seguente. E adesso ripetiamo qui le 7 maglie alte, separate da una catenella. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro. Quindi vado qui dove ho il mio marcapunti e ho iniziato con una maglia alta, qui, vado qui e faccio una maglia bassissima, così. Adesso andiamo al centro delle catenelle, delle 5 catenelle, con delle maglie bassissime, così. Faccio una catenella adesso qui nell'archetto di una catenella facciamo delle maglie allungate quindi andiamo nella prima facciamo 1 2 3 4 quindi chiudo fino alla penultima maglia e poi chiudo insieme 2 catenelle archetto seguente 1 2 3 4 e chiudo 2 catenelle archetto seguente 1 2 3 4 2 catenelle archetto seguente 1 2 3 4 e chiudo 2 catenelle archetto seguente 1 2 3 4 1, 2 catenelle archetto seguente facciamo 1 2 3 4 e chiudo Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella e vado qui nell'archetto e faccio una maglia bassa. Una catenella e ricominciamo a fare le maglie allungate. Quindi andiamo nel prossimo. Facciamo 1, 2, 3, 4. 2 catenelle. Vado nell'archetto seguente e faccio 2. 3, 4. 2 catenelle. 1, 2, 3, 4. 2 catenelle, archetto seguente. 1, 2, 3, 4. 2 catenelle, archetto seguente. 1, 2, 3, 4. 2 catenelle quindi dobbiamo lavorare 6 archetti vado nell'ultimo 1 2 3 4 così ora una catenella e vado qui nell'unico archetto che abbiamo è rimasto un archetto quindi vado dentro l'archetto e faccio una maglia bassa una catenella e ripeto e, e le maglie allungate qui all'interno dell'archetto dell di una catenella ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro il giro adesso vado a chiudere con una maglia bassissima qui dove abbiamo iniziato entro e faccio una maglia bassissima adesso con una maglia bassissima arriviamo qui dove abbiamo il primo gruppo delle maglie allungate e facciamo 1 2 3 4 5 catenelle più una quindi adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio quindi abbiamo fatto 5 catenelle e una maglia bassa 5 catenelle una maglia bassa allora vado qui nell'archetto seguente faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto un archetto vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa allora così allora abbiamo fatto 5 catenelle qui nel primo gruppo delle maglie allungate quindi abbiamo fatto 5 catenelle archetto seguente maglia bassa 5 catenelle abbiamo saltato un archetto quindi andiamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa 5 catenelle archetto seguente maglia bassa ora 1 2 3 4 5 vado qui nel primo archetto delle maglie allungate faccio una maglia bassa 1 2 3 scusate 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 saltiamo l'archetto e andiamo in quello seguente quindi l'archetto centrale lo saltiamo 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 quindi qui abbiamo l'archetto andiamo qui dove abbiamo il gruppo delle 5 maglie delle 4 maglie allungate così 1 2 3 4 5 maglia bassa archetto seguente facciamo la maglia bassa 1 2 3 4 5 saltiamo un archetto andiamo nell'archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 saltiamo, andiamo qui nel primo archetto delle maglie allungate facciamo maglia una maglia bassa ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro, poi, dopo che abbiamo fatto le, le catenelle e la maglia bassa, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Eh, dobbiamo ripetere i giri per formare questo motivo ora sono arrivata alla fine del giro quindi faccio le mie ultime 5 catenelle 2 3 4 5 vado nell'archetto faccio una maglia bassa adesso per chiudere non faccio le 5 catenelle ma faccio 2 catenelle e una maglia alta qui nella prima catenella Iniziale, quindi all'inizio abbiamo fatto 5 catenelle. Entro qui nella catenella e faccio una maglia alta. E quindi abbiamo chiuso con l'archetto. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto e faccio una maglia bassa. Adesso, qui dove abbiamo uh, l'archetto centrale, dove abbiamo saltato l'archetto di delle catenelle adesso qui lavoriamo 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 vado nell'archetto e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle vado nell'archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle vado nell'archetto seguente maglia bassa quindi abbiamo due archetti adesso vado di nuovo qui nell'archetto centrale e lavoro 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia passa 1 2 3 4 5 archetto seguente Maglia bassa e qui ripetiamo le sette maglie alte al centro ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro alla fine del giro quindi ho fatto le mie sette maglie alte quindi faccio una maglia bassa adesso qui per chiudere facciamo 2 catenelle e una maglia alta qui nella catenella iniziale quindi facciamo una maglia alta e finiamo così con l'archetto quindi adesso abbiamo due archetti adesso facciamo 1 2 3 4 5 vado nell'archetto seguente maglia bassa adesso qui dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui qui abbiamo fatto una maglia alta su ogni maglia alta però separata da una catenella quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia alta catenella maglia seguente maglia alta catenella maglia seguente maglia alta catenella catenella catenella, catenella quindi 1 2 3 4 5 6 7 andiamo nell'archetto seguente facciamo una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle archetto seguente maglia bassa quindi adesso abbiamo un archetto andiamo qui nel gruppo dove abbiamo le sette maglie alte lavoriamo una maglia alta separata da una catenella su ogni maglia alta Ok, quindi dovete ripetere quello il lavoro che abbiamo fatto qui. Dovete ripetere questi motivi fino alla lunghezza che desiderate. Quindi, man mano che andate avanti lo provate. E quando diciamo raggiungete un'altezza, una lunghezza che vi piace, staccate il filo. Ok, allora andiamo avanti e poi ci ritroviamo per, per iniziare a fare le maniche io ho finito il mio bordo tutta la parte sotto del maglione Qua, vi faccio vedere allora io ho fatto 1 2 3 4 5 motivi e mi sono fermata qui voi se volete o vi fermate prima oppure uh, andate avanti dipende quanto lo volete eh, lo volete lungo ok nel frattempo ho fatto anche una manica vi faccio vedere ecco quindi nella manica ho ripreso il lavoro dal del maglione del bordo allora adesso vi faccio vedere anche eh, vi faccio vedere come fare la manica ok allora qui abbiamo finito con le maglie alte quindi adesso dobbiamo fare tutto un giro a maglia bassa quindi dobbiamo seguire la sequenza del, del punto abbiamo finito qui che abbiamo fatto tutte le maglie alte adesso vediamo prendo l'uncinetto del 3 ok prendo il filo qua e vado qua non no entro qua allora vediamo se riesco ad entrare ok allora dicevo prendo il filo 2 catenelle e lavoro una maglia bassa in ogni maglia come abbiamo sempre lavorato così quindi adesso vado avanti faccio tutto il giro a maglia bassa fatto tutto il giro a maglia bassa ho chiuso nella prima catenella iniziale adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 quindi vado nella maglia seguente faccio una maglia alta doppia in costa davanti alta quindi stiamo ripetendo cioè stiamo riprendendo i punti qui abbiamo tutti i punti quindi dobbiamo ripetere i punti cioè scusatemi dobbiamo riprendere comunque volevo dire eh, dobbiamo contare quante maglie lavoriamo perché poi dobbiamo fare la stessa lavorazione nell'altra manica quindi se qui per esempio, io per esempio nella manica che ho già fatto io in tutto ho 50 maglie quindi anche in questa maglia devo lavorare le mie 50 maglie se risultano di più quindi nel primo giro eh, devo diciamo mh, devo diminuire qualche maglia quindi se ne ho 52 o 53 quindi man mano che vado avanti diminuisco oh, le maglie fino ad arrivare alle maglie che mi servono quindi io nella prima ma manica ho 50 maglie, se qui mi, risu mi risultano di più eh, devo diminuire e arrivare a 50, ok? Quindi contatevi, eh, contate le maglie e fate in modo che siano uguali tutte e due, altrimenti poi insomma la manica non è, non è giusta, poi eh, viene una più larga e una più stretta allora facciamo il giro quindi questo questo il punto lo conoscete quindi facciamo tutto il giro e, e arriviamo qui come qua allora io ho fatto il giro quindi avevo 52 maglie e qui ho saltato delle maglie per arrivare alle mie 50 maglie quindi ho saltato qui una maglia e un'altra maglia qui ok quindi adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale quindi se dovete diminuire qualche maglia due maglie tre maglie non di più fatelo qui sotto dove abbiamo iniziato sotto l'ascella dove noi abbiamo ehm, abbiamo unito eh, le due parti dove abbiamo fatto le 6 catenelle ok quindi se dovete diminuire eh, qualche maglia 2 o 3 maglie fatelo proprio qui sotto che poi man mano adesso che si va avanti poi non si nota assolutamente allora ho finito il mio giro quindi adesso lavoriamo come sempre quindi faccio 2 catenelle vado nella maglia seguente e faccio un giro tutto a maglia bassa quindi dobbiamo lavorare la nostra diciamo la nostra manica eh, con il punto che abbiamo lavorato il maglione allora lavorando la manica io poi mi sono fermata sotto al polso eh, cioè scusate sotto il gomito e poi ho proseguito con il punto del bordo della maglia ora dovete essere voi a decidere quando, quando vi dovete fermare se volete eh, diciamo iniziare a fare questo bordo all'altezza del gomito sotto il gomito non farlo completamente siete anche liberi di non farlo se non vi piace quindi potete andare avanti eh, con la lavorazione della maglia fino a alla diciamo fino alla lunghezza della manica. Dovete decidere voi se vi piace oppure no, se lo volete fare oppure no. Quindi dovete decidere anche dove iniziare questo questa lavorazione eh, per il bordo. Quindi se lo volete eh, all'altezza proprio del, del gomito, sotto il gomito o al polso, fate voi, ok? Allora, io ho lavorato la mia manica per quindi inizio da qua 23 centimetri quindi ho lavorato con il punto che non so come si chiama scusatemi tanto io non lo so come si chiama questo punto eh, quindi ho lavorato per 23 centimetri e quindi la stessa cosa farò anche nell'altra manica ok quindi lavoriamo tutto eh, tutta la manica poi vi faccio vedere come iniziare il bordo per la manica anche se voglio dire ve lo fa, ehm, vi ho fatto vedere già qui come iniziare la lavorazione è la stessa cosa abbiamo fatto la maglia e la, la manica è la stessa cosa ok quindi eh, andiamo avanti e vi faccio vedere poi come iniziare a fare il bordo per la manica a dopo ciao ora allora, io sono arrivata alla, alla stessa altezza dell'altra manica quindi sono arrivata a 23 centimetri ecco quindi adesso faccio il bordino che ho fatto qua vi faccio vedere l'inizio e poi andata avanti da sole ok allora ho finito il giro quindi ho fatto il giro tutto a maglia bassa adesso faccio 5 catenelle 2 3 4 5 salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa 1 2 3 4 5 salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa quindi facciamo tutto il giro in questa maniera ah, allora sono arrivata alla fine allora io ho 12 archetti mi Raccomando, quando fate la, la seconda manica, quando fate l'altra manica dovete uh, avere dovete ottenere gli stessi archetti, altrimenti poi le maniche non vengono uguali. Ok, quando poi facciamo le catenelle, le 5 catenelle, dobbiamo saltare 3 maglie nella quarta, facciamo una maglia bassa. Ora, se le maglie non corrispondono al primo giro, invece di saltare 3 maglie ne saltate 4 o ne saltate 5 non è importanza perché è sempre il primo giro quindi non si nota cercate di distribuire bene i punti quindi non, non saltate 4 5 maglie vicine quindi eh, magari fate all'inizio al centro o alla fine ok quindi io per esempio qui ho saltato 1 2 3 4 e nella quinta ho fatto una maglia bassa e, e adesso mi sono rimaste quattro maglie quindi 1 2 3 4 adesso faccio due catenelle e faccio una maglia alta qui nella prima catenella così ora all'inizio proprio all'inizio del, del giro non si nota completamente adesso facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado qui nell'archetto faccio una maglia bassa adesso vado qui nell'archetto seguente e lavoro 7 maglie alte 2 3 4 5 6 7 una maglia bassa nell'archetto seguente. 1 2 3 4 5 maglia bassa. 1 2 3 4 5 maglia bassa. Vado nell'archetto seguente e lavoro le sette maglie alte. Quindi dobbiamo ottenere due archetti. Quindi sono 2 3 4 5 6 7 allora vado nell'archetto seguente faccio una maglia bassa adesso 1 2 3 4 5 catenelle archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa adesso qui nell'archetto seguente lavoriamo sette maglie alte 2 3 4 5 6 7 allora facciamo 5 catenelle allora facciamo 2 catenelle e andiamo a chiudere qui nella prima catenella così così adesso abbiamo due archetti ora 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa. vado qui dove abbiamo le sette maglie alte e lavoro una maglia alta in ogni maglia alta però separata da una catenella quindi 1 Due, 3 quattro. 5 Archetto seguente maglia bassa, facciamo 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa e ricominciamo qui adesso nelle sette maglie alte. Facciamo una maglia alta e su ogni maglia alta separata da una catenella. Ok. Quindi poi proseguite, e come abbiamo fatto nel porto delle del maglione ok allora qui nel collo se vi risulta largo io per esempio qui nel collo ho fatto due giri a maglia bassa e ho diminuito una maglia ogni 10 maglie basse quindi se a voi vi risulta il collo è leggermente largo fate un po un paio di giri a maglia bassa diminuendo una maglia ogni 8 10 maglie ok se volete potete fare più giri allora il tutorial è finito spero di essere stata chiara che mi so spiegata bene perché tante volte mi di, mi scrivete mi dite che eh, non vedete bene tanti passaggi che non mi so spiegata bene comunque per qualsiasi cosa scrivetemi eh, cercherò di aiutarvi eh, eh, cercherò di aiutarvi ok allora spero che anche questo progetto comunque è stato di vostro gradimento che vi è piaciuto e che lo volete fare anche voi quindi se lo fate fatemelo sapere mandatemi le vostre foto che a me fanno sempre tanto piacere e niente vi saluto vi mando un bacio e alla prossima ciao